Ciao sono Luca di Mr. Gadget, è arrivato direttamente da Shenzhen un postino con questa scatola nelle mani, è arrivato in bicicletta, era un po' affaticato, vediamo quello che c'è dentro, il marchio dovreste averlo riconosciuto, one plus! <totipos> Adesso vediamo quello che c'è dentro anche la scatola che il postino ha portato. Intanto una bellissima Reviewer's Guide che ci dà tutte le informazioni sul eh, nuovo eh, OnePlus 5. Guardate, sono scritte qua: 6,01 Full Optic AMOLED Display con ratio 18 noni, eh, Dual Camera System con 16 megapixel di camera principale supportato da una camera secondaria da 20 megapixel, e poi ancora eh, ricognizione facciale avanzata, dash charge in mezz'ora la carica necessaria per un mese, e poi ancora il sensore per impronte. le impronte digitali in ceramica, un processore octa-core fino a 2,45 GHz, che è uno Snapdragon 835 e poi 8 giga di ram, 128 giga di storage 4, eh, Oxygen OS 4.7 che tra l'altro vuol dire che eh, insomma a bordo eh, c'è ancora eh, Android 7 dettagli sul eh, display, eh, su come si comporta il display quando è direttamente alla luce del eh, sole eh, quando un algoritmo essenzialmente eh, mh, aiuta il eh, telefono ad avere una eh, visuale ancora migliore cioè scusate una leggibilità ancora migliore e poi eh, guardate eh, foto migliori quando eh, la luce è poca una modalità ritratto per lo scatto il riconoscimento facciale per lo sblocco la modalità pro per eh, l'utilizzo eh, della fotocamera e poi ancora il dash charge eh, non solo indicazioni su quanto smooth è la eh, performance e poi anche alcuni dettagli invece eh, su eh, quello che è la, la personalizzazione eh, di android e quindi insomma tutte eh, essenzialmente le eh, indicazioni eh, su come poter fare una eh, recensione del eh, telefono dentro la scatola poi una cover rossa eh, molto bella, una cover in eh, legno, una cover in eh, bambù una cover quella di eh, diciamo Kevlar e ancora una cover sempre in silicone eh, nera una più bella dell'altra e poi c'è questa scatoletta qua che adesso andiamo a togliere dalla confezione eccola allora prendiamo, prendiamo questa bellissima scatola nera che io conservo sempre con eh, molta attenzione quasi eh, religiosità eh, e eh, vi mostro a questo punto invece eh, quello che c'è dentro la eh, scatola e dentro la scatola aprendo ecco OnePlus eh, 5 T eh, in tutto il suo splendore vediamo se riuscirò mai a levarlo eh, da questa confezione in realtà io l'avevo già fatto quindi è per quello che non c'è l'adesivo che aiuta a sollevarlo e qui abbiamo il eh, OnePlus 5 dunque una linea pulitissima un lato tra l'altro vedete con semplicemente il volume rocker poi il pulsante a cui noi siamo abituati questo che è quello che serve essenzialmente per attivare o disattivare le suonerie doppia fotocamera sulla parte posteriore sensore delle impronte digitali che è stato posizionato qui esattamente al centro su questo lato il pulsante di accensione e poi eh, vi mostro anche il cassettino per eh, le eh, sim e sulla parte frontale vedete eh, abbiamo il eh, display a 18 noni 6,01 eh, pollici sulla parte inferiore attacco per eh, le cuffie, oh che meraviglia vederlo ancora lì USB Type-C e poi altoparlante eh, torneremo sul eh, telefono con una serie di confronti eh, lo faremo esattamente il giorno 21 di eh, novembre cosa c'è dentro alla eh, confezione una buona notizia per chi eh, era lì, lì per eh, comprare una cover perché ce n'è una anche eh, in silicone trasparente o tpu forse questo materiale non mi ricordo mai come si chiama eh, all'interno eh, della eh, confezione eh, di vendita, eh, quindi già questo è un dato eh, molto positivo per eh, gli utenti e poi eh, carica batterie Dash Charge con il cavo ormai iconico, eh, il colore rosso che richiama immediatamente eh, OnePlus, mm, vi ricordo tra l'altro che con solo mezz'ora mezz eh, avrete carica per utilizzare il telefono per un giorno intero. Allora questo è il contenuto eh, della eh, scatola. Nei eh, prossimi giorni torniamo ad affrontare ancora OnePlus 5 Che eh, devo dire a me piace molto in questa sua eh, nuova versione. So che magari qualcuno di voi. Che ha già comprato il telefono quest'estate, o magari nelle ultime settimane con la versione 16 NONI mh, potrebbe rimanere deluso dalla scelta di eh, cambiare immediatamente eh, la forma e quindi magari di rendere obsoleto il vostro telefono. Però, insomma, il passo in avanti è sicuramente importante. Prezzo che rimane uguale: 499 569 euro. Ehm, che cos'altro vi, vi posso? Eh, raccontare adesso ma diciamo per il momento nulla perché si tratta ancora di provare a fondo questo eh, smartphone che ha un bellissimo impatto come look and feel, questo eh, smartphone tra l'altro sostituisce OnePlus 5 che non verrà più costruito, quindi eh, da qua in avanti solo 18 noni nei prossimi giorni ci ritroviamo per la recensione ciao da Mister Gadget